Carissime amiche e amici di Cultura Web TV, questa puntata di Pausa Caffè dal titolo Sagge Assurdità sarà dedicata ad una disamina culturale tra me medesimo e Angelo Filippo Iannoni Sebastianini. Il tema sarà incentrato sullo stato dell'arte e della cultura nel contesto della pandemia, sulla follia presunta o reale degli artisti. L'arte è lo specchio della nostra epoca? C'è un nesso tra follia e arte? Lo scopriremo tra poco. Buona visione. Signore e signori, benvenuti su Cultura Web TV. Andrà ora in onda la rubrica culturale Pausa Caffè dal titolo... Saggia assurdità, con Luana Trabuio, Angelo Filippo Iannoni, Sebastianini e Gian Boschini. Buona visione. Ciao Gian, cosa stai facendo? Sto pensando. Penso che la pazzia mi visita almeno un paio di volte al giorno. «Guarda, dovevo prendere una compressa, come ogni mattina, ma davanti a questo bicchiere, mezzo vuoto o mezzo pieno, mi sono fermato. Non mi interessa più il contenuto. A volte mi soffermo a contemplare i riflessi della luce sul vetro appannato. E alla fine, alla fine, nella sua trasparenza, non vedo più nel bicchiere né nell'acqua, ma solo la luce» ma la luce è un miraggio che giunge da lontano. Amico mio, anche la ragione a ben guardare troppo spesso si rivela una trappola. L'essenza della bellezza è come la corda stonata di un violino la cui melodia straziante è apprezzata solo da chi sa separare la perfezione dà l'imperfezione. <ride> L'artista è la follia. Quella marcia in più che acuisce l'ispirazione fantastica, ma anche il pessimismo della realtà. Al giorno d'oggi conviene essere folli. Continua così ad osservare i riflessi. Fino a quando... Non diventerai tu stesso luce. Ah, se l'artista credesse di essere folle non sarebbe più folle. Eppure lo è. Siamo come quei funamboli che camminano sulla corda tesa sopra l'abisso che separa la sanità dalla pazzia, la realtà dalla menzogna. E tu mi vieni a dire che la ragione è una trappola? Perché? Se fossero soltanto se stesse, le cose non sarebbero nulla. L'insensatezza dell'artista le rende uniche, speciali. E se essere se stessi è una limitazione, una negazione dell'essere, allora scrivere di per sé è già follia. Come si può pretendere di descrivere un fiore o un pesce, un tramonto o una notte stellata? Lo vedi, il razionalismo conduce sempre alla negazione. Il problema della poesia è il problema del limite. L'artista intuisce al di là della forma. deve avere la testa nelle nuvole e la mente occupata a cogliere i fiori sulla luna, solo attraverso l'interpretazione effimera della realtà che è offerta dalla poesia, è possibile sondare la dimensione epica della vita umana. Poeta è colui che si innamora, che ama, che lotta contro le circostanze avverse, che racconta le proprie favole. Chi si interroga sul perché delle stelle e sul senso della vita? Ah, allora siamo tutti poeti. Artisti. Allora siamo. Ripeti tu e taglia poeta. Allora siamo tutti poeti, artisti. Allora siamo tutti folli. A tuo parere, chi è più sa. Rifacciamo questo pezzettino. Allora, allora, siamo, siamo... Sì. allora siamo tutti poeti, artisti. Allora. Vabbè, Allora sì. Siamo... <ride> ok, arrivato. Poi proprio su, sulla cazzata ci siamo fermati, eh, sì. perché quell'altro... Eh. Vado, vado. Allora Tanto siamo... Non puoi chiamare tu... facilmente, no? Okay. C'è Luana che ride, eh? Stiamo registrando, quindi si taglia. Allora siamo tutti poeti, artisti. Allora siamo tutti folli. A tuo parere? Chi è più saggio tra queste categorie di persone? L'uomo comune, il, po il politico o il poeta? Ah, non lo so. Da un po' di tempo a questa parte incontro solo poeti. L'uomo comune è diventato così raro. Guardati intorno. Inghiottito e fagogitato dalla moda, dalla pubblicità. Proprio come quei partiti di massa che hanno fagogitato i partiti minori. Come quei grandi magazzini che hanno finito per fagogitare i piccoli negozi di quartiere. E rimasta solo la poesia, ma nel mare magnum di Facebook e in pochi altri bordelli. E non è già pura follia l'arte. Ciò nonostante la si fa. E ci rende vivi. E non è forse vano il lavoro del poeta? Che il poeta è come quella vecchia che nell'ora più silente Porge l'orecchio per sentire e poco sente. Chiusa in casa, scansa la tendina Per osservare la vita e addita la vicina. Il rumore altrui la stordisce, così la troppa luce. Ha una casa piena di gatti ed odia la condizione umana altrui. Come la vecchina, il poeta è luce a sé e a sé bastante. Le sue rughe sono saggezza la sua pena ha un dardo infuocato un fuoco greco capace di sgominare interi eserciti in un istante ma non ha la scintilla primordiale troppo spesso si ferma a contemplare i propri dolori dimenticando che dietro la finestra c'è un mondo da salvare il poeta in questo è simile all'attore quando esterna le emozioni tra verità e finzione. L'attore è colui che cerca la perfezione spingendosi oltre i limiti della ragione tra straniamento e immedesimazione, tra breccia. Stanislaski quando quel mostro sacro di De Niro accettò il ruolo di pazzo omicida nel film il promontorio della natura spese 5.000 dollari per farsi modificare la conformazione dei denti e interpretò così bene la parte che tutti credettero che fosse impazzito veramente. L'attore, visionario del riconoscimento, colui che interpreta così bene una cosa da estraniarla e descriverla come se fosse vista per la prima volta. Non siamo severi con la follia anche di colui che non crede nella transustanziazione nella divinità e nella risurrezione di Cristo nella Vergine e nei Santi si dice da tutti non crede, è pazzo Il non accettare la pazzia creduta da tutti ciò appunto diventa pazzia nel suo regno dal quale non sarà mai esautorato l'artista può innalzare l'uomo comune e rendere innocuo un sovrano poesia fa rima con folia creatività con sanità la cosa mi spinge a fare una considerazione nuova ma antica L'artista si, cre si crede narcisisticamente diverso, giocando intenzionalmente il ruolo di visionario. O lo è veramente? La sregolatezza del genio è forse una pazzia controllata? Eh, secondo la psicologia non lo so, ma non credo ci sia un vero nesso tra follia e arte anche se la storia è piena di esempi in tal senso. Guarda, pochi giorni fa, il 30 marzo, è stata la giornata mondiale del bipolarismo e non a caso è stata dedicata a Van Gogh, si celebra il 30 marzo, il giorno in cui nacque l'artista. Infatti passò non poco tempo della sua vita in manicomio e munk quello dell'urlo impazzì quando divenne famoso. Tutti vorremmo la fama, lui no. Lui impazzì quando divenne famoso e si rifugiò nell'alcol. E Pollock, Pollock pure fu internato in manicomio. E <coughs> il francese Henri de Toulouse-Lautrec soffriva di allucinazioni e crisi paranoiche. È storia vecchia. L'uomo comune Considera il genio follia, l'artista un folle pericoloso per la società da relegare in un mondo a parte, sull'isola di Mattagonia. Il pittore Magritte diceva che la pazzia artistica è una sorta di ancora di salvezza, una protezione dall'aria soffocante della società, come la mascherina antivirus. Ma guarda, Angelo, non vedi anche tu dei riflessi di luce in questo bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno? Guarda. Nullum magnum ingenium sine mixtura de menzie fluid, disse Seneca. Nessun grande ingegno fu mai senza una mistura di pazzia. Ed io aggiungo moti d'acqua, riflessi di luce, onde sonore, ombre geometriche ossessive, disperate, sul tempo battuto dal metronomo. È nato prima l'uovo o, o la gallina, l'arte o, o la follia? Esiste forse un legame? tra disagio psichico e creatività le, la, le laceranti pennellate di un pittore su una tela urlano la vita si può considerare folle chi si lascia guidare dalla notte per vedere sorgere l'alba è così sottile il filo che divide Ragione, allucinazione, equilibrio e squilibrio È follia, certo, ma pure è verità Perché all'artista tutto è concesso Non è forse folle l'amante che ama il peccato Sentendosi innocente se non ricordi che l'amore ti abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora semplicemente non hai mai amato. E se ami, sei folle. Se non hai mai amato, sei forse assennato. E quando l'amore non è follia, non è amore. Quando l'arte non trascende, non è arte. L'arte ferile è come un gatto senza coda, come una lampadina fulminata o una parola non detta. Eppure le follie sono le uniche cose che non si rimpiangono mai. Guarda, guarda questo riflesso, Angelo. Lo vedi anche tu. Oh, come suonerebbe l'oscuro pendio della vita senza il riflesso imperfetto del mondo. Cosa sarebbe la voce senza il silenzio? Ricorda che il mondo, come uno specchio, ti restituisce il riflesso di ciò che sei le anime dei grandi talvolta dimorano in noi forme fluttuanti raggi di luce riflessa come libellule danzanti il riflesso, Gianni come la vita non è mai cura così come un libro è solo il riflesso della verità oggettiva. Proprio come questo riflesso, allora. L'arte è lo specchio della nostra epoca. Ci ricorda che esiste qualcos'altro. Ci tira fuori dall'apparenza per risvegliare la nostra anima ormai perduta. Ma allora la poesia è creata o è già presente nelle cose. La poesia è morta oppur, con difficoltà, continua a sopravvivere. La poesia è ovunque, nelle facce della gente, anche se occultate da mascherine. È nel vetrappannato di una finestra che grida e attende un raggio di sole. E a chi ci dice che l'arte è marginale in questo periodo, allora, provasse lui a star chiuso in quarantena senza libri o senza film. La poesia è quel nodo in gola che arriva spontaneo. Sì, comincia con un nodo in gola, con una sensazione che ci sia qualcosa di sbagliato con la nostalgia, con il cuore spezzato. Nei periodi di difficoltà e incertezza l'uomo si rifugia nell'arte, l'unico luogo in cui poter dare libero sfogo al proprio turbamento. Lo dice anche Montale, la poesia è l'arte tecnicamente alla portata di tutti. Basta un foglio di carta e una matita. E il gioco è fatto. Ha un effetto catartico. Sì, sì, proprio come il caffè che sorseggi lentamente. Assaporandone ogni sfaccettatura. La poesia ha vinto. Anche in questo contesto di pandemia la poesia ha vinto, ha rivendicato il suo ruolo di strumento alla portata di tutti. Chi siamo noi, comuni mortali, per provare a liberarci dalla stretta della poesia? Anche Shakespeare, in seguito allo scoppio della peste di Londra e alla conseguente chiusura dei teatri, si rifugiò nella poesia e pubblicò Venere e Adone nel 1593. Parole sante, l'arte... E la poesia non sono negazione della volontà di vita, ma la sua forma più alta e potente. Sono l'ultimo rifugio, lo sfogo, dove il misero e freddo vero, la verità dura e triste, vanno addolcite con una zolletta, far girare bene il cucchiaino, per produrre quel tintinnio catartico che ti immerge nella tarsa come se scrutassi in un pozzo senza fine. Lo diceva pure Nietzsche. A scrutare a lungo, in un abisso, anche l'abisso alla fine ti scruta dentro. In questo abisso pandemico stiamo scoprendo finalmente che non si vive solo di cose Serve l'arte per sopravvivere. La pandemia ci ha privato di quello stato di subordinazione dalle cose. Dalle cose. Qual è il destino delle cose in questo mondo sempre più disumanizzato? È ancora possibile? La poesia? Il poeta? Ogni artista, in realtà... È colui che lancia una rete a strascico sulla terra dura, restituendo il destino alle cose, alla vita. È colui che sopravvive in una società che di umano non ha più nulla. Come ombre corvine in mantelli consunti, il poeta strascica la sua penna su un foglio assetato. Il pittore spalma il colore su tela di ragno esposta al vento, le mani dello scultore plasmano come creta tra vita e vita. E l'attore, l'attore si tuffa, si tuffa nell'abisso umano ricordandoci che esistono ancora i colori delle emozioni. Ma tu, amico mio, questo lo sai. Io lo so che non si può stare senza arte. Questa dove è assente è presente, permea alla città, è nel male di vivere, viaggia anche nell'oscurità. I tanti marionetti che dall'alto muovono i fili dalle loro alte torri hanno dimenticato che l'Occidente si è fatto mondo esportando la propria nozione di arte la creatività è sempre stata sinonimo di bellezza interiore non è forse la natura la massima espressione dell'arte? Non sono gli artisti sinonimo di bellezza? Non è forse l'orafo un artista? Lo è il ciabattino? Lo sono il muratore e l'arrotino? Nessuno ha mai scritto, dipinto, scolpito, modellato costruito o inventato se non per uscire letteralmente dall'inferno ed ora mentre il virus dell'indifferenza vuole seppellire l'arte noi rispondiamo che l'umanità ha bisogno del sublime Visto, anzi rivisto questo video con Angelo Filippo Iannoni Sebastianini, siamo ora in diretta, proviamo a richiamare Angelo per, eh, per, il, collegamento per il collegamento che ha saltato. <coughs> allora, ci siamo Angelo... il caffè, caffè va in onda, va in onda tutti i venerdì alle 10 i video registrati in seguito sono eh, scaricati su, su YouTube sul nostro, nostro canale, canale YouTube, YouTube vi invitiamo a iscrivervi e, e potete trovare anche i video precedenti, precedenti. Allora, allora abbiamo delle poesie che ci sono state inviate da diversi autori tra, tra cui, cui anche, anche una piccola, piccola fiaba, fiaba eh, anzi favola, favola di, di Natalia, Natalia, Natalia Dagnoni. Allora, da che cosa, cosa vogliamo, vogliamo cominciare? Da allora, un pinguino tutto blu è una piccolissima favola, una piccolissima favola. quindi, quindi non, non vi leggerò, leggerò un libro, ma si, si, si tratta di un terzo corto, un corto. corto. inviato da, da Natalia Dagnoni Dan alla rivista eh, Confidenze. Eh, che è stata pubblicata. Un pinguino tutto blu. Le onde si scagliavano sulle rocce e il fruscio del vento echeggiava nella radura tiepida del tramonto. Un piccolo pinguino passeggiava da solo con aria triste. Un granchio, che passava di lì, si fermò e gli chiese «Come mai sei così triste? Il pinguino guardò il granchio con sguardo smarrito, non sapeva cosa rispondere. Solo una lacrima gli gocciolava sul volto. Poi... Il granchio notò sorpreso il suo strano colore, ma, ma tu sei blu. Il piccolo pinguino confermò intimidito con un cenno del capo e il granchio, sai, sei bello lo stesso. Tu hai l'animo buono e gentile ed è il tesoro più grande e raro che c'è. A un certo punto voltandosi il granchio si accorse che le sue uova erano state trasportate dalla corrente e si erano appoggiate su uno scoglio molto alto che lui non riusciva a raggiungere in preda al panico. Senza pensarci, il pinguino corse a chiedere aiuto agli altri pinguini. Eccoci con Angelo, vediamo, vediamo se appare Angelo sullo schermo. Mi dispiace che la il Ecco Angelo allora angelo è ancora fuori angelo un attimo che vediamo. riusciamo allora riesci vediamo. a vedermi vediamo un po' perfetto adesso sei sullo schermo angelo buongiorno vediamo un po' allora, sto in un vediamo. posto bellissimo a Roma, bellissimo che bella giornata a Roma hai visto? sono venuto qui per fare un po' di di bellezze romane e anche un po' di pubblicità per l'attività del Tempietto. Bellissimo, credo che è alle spalle un panorama magnifico. Bello, angelo Non hai avuto modo di rivedere la performance del, della registrazione. Allora, noi stavamo leggendo alcune poesie e testi inviati qui alla redazione. Eh, sì, sì, sì, ho visto che sì? c'è una persona di cui ho letto il nome, però in questo momento mi sfugge, che ci leggerà un racconto, una favola, non ho capito bene. Sì, infatti, e la stavo leggendo io perché... Bah. L'invito è anche a telefonare e leggere in diretta. Eh? Abbiamo il, il cellulare che è collegato con il mixer, quindi se volete potete telefonare direttamente. Allora, il pinguino tutto blu, mi dispiace averla interrotta la lettura. Comunque, è una favola inviata da Letania alla IFA Confidenze. Oh. Senza pensarci il pinguino corse a chiedere aiuto agli altri pinguini, ma loro non sapevano cosa fare. Così lui salì in alto su una roccia e si lanciò con le ali aperte, ma cadde in acqua. La decise di ritrovare anche se gli altri li vide in fatti Il pinguino si ritrovò finché non riuscì a volare fino allo scoglio e a salvare le uova del cristallo. E non credete a ciò che era riuscito a fare pinguino e con gioia immensa si inchinò davanti a lui dicendogli «Ho trovato un vero amico, generoso e utile, con un gesto coraggioso e dimostrato che puoi salvare una vita in più». Il pinguino piccolo, giù, sorrise e non si sentì più inutile, né solo. Perché che dire che nella diversità c'è la bellezza? Allora, io sento un... Allora, L'auto c'è, va bene. Allora, uh, io sento un gran rumore di fondo, Angelo. Tu riesci a Senza. sentire bene? Ci sei, Angelo? Ecco, eh, la connessione con il cellulare vedo che non è... Non ti sentiamo bene, Angelo? Non è buono. Ho capito, va bene. Allora io mi stacco e... Sì, interrompiamola. Allora, se riesci a collegarti altrove. Bellissimo lo scorcio di Roma, però purtroppo il traffico distorce un po', sì, un si po sentono, la voce. Si sentono i rumori di fondo, Angelo. Allora, se dovesse chiamarci di nuovo, noi siamo qui. Allora, perfetto. Continuiamo intanto allora, aspettando intanto di nuovo noterete, il collegamento di Angelo. Noterete la presenza di Luana questa settimana, insomma, in trasmissione, segno che le scuole hanno riaperto e che quindi a scuola e, e Luana può essere presente finalmente. Esatto. Allora, intanto io ringrazio chi ci segue, chi ci ha scritto, vero Luana? e esatto. E' inviato anche dei testi carini da, da leggere oggi. Sì. Avevamo anche in programma Rossana Imaldi, ma eh, mi ha detto che avrebbe mandato un messaggio all'occorrenza, quindi vediamo se nel frattempo ci ha scritto. Allora, intanto nel frattempo allora. cerchi il collegamento con Rossana. Allora. Volevo leggervi una poesia inviata da Maurizio Alberto Molinari. Spero che si senta la voce. Sì, da Milano. Inedito sfumato. Ho provato tutte le sfumature del distacco, senza nemmeno esserne pienamente consapevole, se non dopo che gli occhi e il cuore fossero collegati al mio sentire. Ho risposto al tempo, navigando anche contro vento. Ho risposto al silenzio, divorando pensieri tatuati sulla mia anima. Ho risposto, infine, con un sorriso, nell'attesa di un nuovo invito. Grazie a Maurizio Alberto Molinari per la sua, per la sua poesia. E nel frattempo vi mostro il libro di Anita Napolitano Il trionfo di Galatea una silloge di poesie una in particolare che a me personalmente insomma piace eh, particolarmente è Volubile Felicità un testo tra l'altro che lei ci ha inviato ah, in francese e mi... in italiano e che adesso Luana leggerà in italiano Anita Napolitano Il trionfo di Galatea Anita è nata a Roma e sostiene con fierezza di appartenere alla Gens Giulia, quindi Romana Doc, e si è laureata nelle discipline dello spettacolo, teatro e arti performative. Magari la prossima performance che faremo con Angelo ehm, sarà tratta dai testi di Anita, o includeremo anche Anita, Il trionfo di Calatea. Abbiamo volubile felicità. Felicità è un attimo. È qualcosa che sta, che stai per afferrare e poi sfugge. Ambita, corteggiata, si presenta con la sottoveste di taftà ben arricciata. Sotto l'abito di seta rosso, di stoffa assai pregiata. Tra le chiome bionde nasconde ghirlande in fiore perdonare false chimere. E in un momento è strega, ammalia, seduce e poi abbandona. Senza voltarsi cambia pelle e quando meno te l'aspetti, scappa via, per poi tornare. Grazie Danita. Se la vuoi leggere tu in francese, visto che è la tua madrelingua, il mio francese non è. Allora, la stessa poesia e eh, volubile felicità abbiamo il testo anche in francese eh, Anita ci chiesto di leggerlo Son bonheur quindi anche il titolo insomma è eh, modificato adattato alla lingua Bonheur c'est un instant c'est quelque chose que tu es sur le point de saisir Ma che aussitôt échappe convoité courtisé il se présente en combinaison de taffetas bien frisé sous la robe de soie rouge D'un tissu de valeur. Parmi ses blondes chevelures, il cache des guirlandes en fleurs pour donner des fausses chimères et en un moment sorcière. On voûte, séduit et ensuite abandonne, sans se retourner, change d'aspect et au moment où l'on s'y attend le moins, il s'enfuit pour revenir après. Pour la traduction, il y a dit tempeste sono Bonheur, un nella, mm -hmm. felicità di Anita, Anita Napolitano. Napolitano. E non finisce qui, come diceva anche un personaggio. Cose. Ecco, togliamo un po' di cose. E visto che siamo in tema dei libri, vi volevo ricordare il mio ultimo libro, che è questo, La Révelation, per il momento soltanto in francese, è una rivisitazione dei primi capitoli dell'umanità, è tutto un percorso archeologico e storico sull'inizio sull della civiltà con uh, del, um, molte illustrazioni tra l'altro come potete vedere il libro è molto documentato e la domanda che ci si pone con la stesura del libro che mi sono posto è ma la storia è realmente quella che abbiamo appreso dai testi scolastici l'origine dell'umanità cela qualcosa di inferioso il libro lo potete trovare su Amazon, la revelazione e sta andando molto bene devo dire, questo è il libro tra i 12 libri che ho, ho posizionato su Amazon è quello che mh, viene acquistato e letto maggiormente Sì, scusami, puoi spostare un po' lo scrivo così vediamo le chat dalla chat lì, le persone che ci scrivono e ci mandano i saluti abbiamo allora, mando... in collegamento sì vediamo che c'è eh, Natalia De Danioni scusa per l'interruzione di prima Natalia ma ehm, quando squilla il telefono diventa talmente <ride> rumoroso che riesce a coprire tutto Angelo allora. ci sente ma uh, non riesce a collegarsi a quanto pare Angelo? Angelo se ci sei batti un colpo nel frattempo <ride> nel frattempo aspettiamo. Rossana ancora nulla? niente allora vado eh, andiamo avanti. avanti con <coughs> allora una poesia inviataci da Tosca Pagliari, una poesia del 2008 intitolata C'è il libro. C'è il libro della preghiera, del canto, del destino, della magia, della meraviglia, del ricordo, della fantasia, del viaggio, del sapere e dell'arte, del canto, del riso e del pianto. C'è un libro per dire e un cuore, una mente per ascoltare. C'è una pagina aperta, una pagina chiusa, una pagina piegata e una pagina sottolineata. Una pagina scarabocchiata, una pagina strappata. Tra una poesia c'è un fiore appassito, una cartolina, un biglietto, una fotografia. Un capello, un'impronta, un segnalibro speciale, messo per caso o per intenzione. C'è una frase che ti segue e un'altra che ti consola. Una che ti fa compagnia e un'altra ancora che prende e che pretende di riassumere ogni verità. Ma infine rimane sospesa a quel punto di domanda che ti spinge verso un nuovo libro. E un libro ancora e sai sempre che non basterà. Sì, è bello leggere libri, continuate a leggere libri, soprattutto in questo periodo. che. Grazie Tosca per la tua sguida. Grazie Tosca, oesia. sì. Leggere un libro in qualche modo ci fa anche viaggiare con la mente, soprattutto in questo periodo che non, non, non, si, può, non si può andare. Eh, quindi continuiamo a leggere, fa bene al cuore, fa bene alla mente, fa bene, fa bene a tutti e continuo ancora a leggere oppure lo abbiamo una bellissima poesia ah, questa sì. volta di un grande poeta Baudelaire anche perché scusami sì. eh, viviamo in un periodo particolare chiaramente <ride> insomma è inutile sottolinearlo in cui osare e tentare eh, rimane un po' un handicap eh, la poesia di Baudelaire ci invita ci invita. Ci invita a ubriacarci, ecco. ma ubriacatevi eh, non solo di vino. <ride> Benissimo, e di cosa allora? Bisogna sempre essere ubriachi. Tutto sta in questo, è l'unico problema, per non sentire l'orribile fardello del tempo, del tempo che rompe le vostre spalle e vi inclina verso la terra. Bisogna che vi ubriacate senza tregua. Ma di che? Di vino, di poesia o di virtù? A piacer vostro, ma ubriacatevi. E se qualche volta sui gradini di un palazzo, sull'erba verde di un fossato, nella mesta solitudine della vostra camera, vi risvegliate con l'ubriacatezza già diminuita o scomparsa, Domandate al vento, all'onda, alla stella, all'uccello, all'orologio a tutto ciò che fugge, a tutto ciò che geme, a tutto ciò che ruota a tutto ciò che canta, a tutto ciò che parla Domandate che ora è E il vento, l'onda, la stella, l'uccello, l'orologio vi risponderanno È l'ora di ubriacarsi Per non essere gli schiavi materializzati del tempo Ubriacatevi Ubriacatevi senza smettere di vino di poesia o di virtù a piacer vostro, ma ubriacatevi. Ecco allora, ubriacatevi di poesia soprattutto, ubriacatevi di, di arte, di libri. In questo periodo mi ricorda un po' come quei, quei prigionieri che si vedrò normalmente nei film che una volta messi in un piccolo e angusto eh, locale, una cella, eh, li vedi che cominciano a fare ginnastica, flessioni eccetera. Anche la mente ha bisogno di questo allenamento. E quindi, proprio durante la costrizione e l'isolamento che viviamo tutti a causa della pandemia, abbiamo la possibilità di sfruttare al meglio questi attimi, quante volte andando al lavoro diceva non sarebbe piaciuto rimanere a casa ora che siamo tutti a casa chiusi, eh, vorremmo uscire ecco, sfruttiamo questi momenti per leggere o per fare cose che magari prima non, non pensavamo non avevamo il tempo, no? una no? Cor... Cioè, prima correvamo sempre frenetici, ah non ho il tempo di fare qui non ho il tempo di fare questo non ho te... ora abbiamo il tempo e... e neanche ce ne accorgiamo che invece può essere Può essere sfruttato sì, bene. Sì, sfruttato bene, certo. Ecco, ad esempio nella parte che abbiamo eh, recitato con, con Angelo, per me è stato un esordio in quanto insomma, in particolar modo un onore per aver fatto questa cosa insieme ad Angelo eh, Filippo Iannoni Sebastianini, che è un vero attore. Io mi sono cimentato per la prima volta e ho trovato entusiasmante e rivitalizzante per l'anima, per lo spirito, fare qualcosa di creativo ed accettare la sfida che Angelo aveva proposta. Ebbene, ragazzi, il telefono è aperto, insomma, se volete chiamare, non so, Angelo, che fine ha fatto, se ha ehm, difficoltà, dice ritrovo, ritrovo, ritrovo tra poco, se c'è ora io lo metterei lo metterei vuoi provare chiamarlo tu? eh sì, voglio vedere se, se in questo momento c'è e oh. va bene allora ha difficoltà a connettersi <ride> non è disponibile no. Vai anche sullo, <ride> sullo schermo d'accordo noi allora eh, vediamo un attimo vediamo e eh no ci dice buona visione probabilmente non ha non è riuscito ecco sento un'interferenza non riesco a capire Beh, ad ogni modo noi siamo quasi in chiusura. Neanche Rossana? No, a quanto pare no. Ehm... Beh, allora intanto ti mm. aspettiamo sempre le vostre telefonate. Abbiamo e... un lavoro particolare che anche le volte scorse quando mm. Luana era presente eh, si è occupata, voi sapete che Luana è scenografa, teatrale, quindi ha in particolar modo mm, curato questo aspetto del voleva includere nella trasmissione Quindi, gli aneddoti e le curiosità sui personaggi famosi, artisti, che noi generalmente, noi generalmente ide idealizziamo come degli esseri perfetti, in realtà poi sono degli esseri umani come tutti gli altri, mm -hmm. e nella vita comune eh, con le loro imperfezioni e le loro debolezze, vediamo mm -hmm. un attimino alcuni personaggi che Luana ha estrapolato e incluso nel in questa parte della trasmissione, per vedere appunto alcune curiosità, è eh, sì, Sì, innanzitutto ho studiato storia dell'arte al liceo, all'accademia, e quando ti parlano, ti, ti raccontano la storia degli artisti, non, non ti includono magari delle cose curiose che che fa piacere sapere, perché comunque uno appunto li mette su un piedistallo senza sapere che sono persone, sono state persone come noi, con pregi e difetti e, e con delle curiosità particolari. Allora, tutti quanti conosciamo Michelangelo per le sue grandi opere che ci ha lasciato. E, come sappiamo appunto fu ospite dei, della Casa medicea e appunto quando fu ospitato da Lorenzo il Magnifico nel suo palazzo fiorentino dove visse fino alla morte di Lorenzo eh, e alla morte anzi di Lorenzo successe Piero dei Medici il quale in occasione di una violenta nevicata a Firenze commissionò all'artista un pupazzo di neve l'artista realizzò un Ercole che durò almeno otto giorni e fu apprezzato da tutta la città. Peccato che all'epoca non c'erano fotografie Smart, per poter sorta, vedere, per no. vedere questo pupazzo di neve, questo Ercole. Ha realizzato da Michelangelo. Reghe eh, esatto. E a quel punto l'artista fu riammesso alla Corte Medicea. Ma un'altra cosa uh, da sapere su Michelangelo, che prima di diventare uno dei grandi famosi artisti della storia, era un talentuoso falsario d'arte. Ecco, vedi... E poi abbiamo anche Henri Matisse, che nel 1935 eh, gli fu commissionato da James Joyce l'illustrazione dell'Ulisse. Ora, io non me le ricordo sinceramente queste illustrazioni, anche perché poi non so nemmeno se abbiamo qui un, un James Joyce da leggere. però allora, illustrò quindi. Tutte le mille copie che furono firmate addirittura da Matisse, nonché appunto da James Joyce. Ma la cosa più, eh, più sensazionale è che appunto Matisse illustrò questo, questo libro senza nemmeno leggerlo, senza sapere nemmeno di che cosa parlasse e creando delle illustrazioni che non c'entravano nulla, che comunque hanno avuto quel successo nel, nel libro. E chissà quanti artisti questo capita, no? ti chiedono di illustrare un libro, ma chi farebbe mai una cosa del genere? Chi illustrerebbe mai un libro senza averlo mai letto o comunque visionato? Matisse fece proprio questo, e stranamente mm -hmm. il libro ebbe pure successo. Beh, anche per grazie, insomma, a, a, a, alle scritture di, ai di, di Joyce, voi. ai testi. E poi vediamo un'altra cosa importante. Allora, sempre di Matisse... Quando dipinse il, nel 1961, no, allora il dipinto Le Bateau, che venne esposto il 3 dicembre del 1961 al Museum of Modern Art, per un tragico errore il dipinto fu appeso al contrario e rimase appeso così per 46 giorni prima che qualcuno se ne accorgesse. Figuriamoci, la gente... adesso io non ho presente il... La, il dipinto, le bateau, però visto al contrario, uno poteva pensare: oh, guarda come com originale questo quadro. Bisogna e non ripetere. se ne accorse nessuno. No, dopo 46 giorni eh. se ne accorse. Allora, questo ce la dice lunga sul fatto che magari i nomi pregiati, i, i personaggi di chiara fama, le loro opere vengono subito acquisite, esposte, pubblicate, no? eccetera, o magari pure eh, criticate, eh, criticate senza, sapere. senza neanche rendersi conto, magari che. Era stata appesa al contrario, incredibile, esatto. E poi abbiamo Claude Monet. Il padre di Claude Monet era fermamente contrario che il figlio diventasse pittore. Avrebbe preferito che si aprisse un'attività come per esempio una drogheria. Il padre proprio non voleva. Rogeriamoci Monet. Eh, ma fate, ma quante volte no, quando ti chiedono: scusa, cosa fai tu? Scrivo: Ma sì, vabbè, ma il tuo vero lavoro qual è? Ecco, e quindi la stessa cosa accadde esatto, a Matisse e esatto. eh, a Monet, scusate. Invece, ecco, una cosa curiosa successe a, uh, a Picasso. Un uomo criticò Picasso dopo aver visto le sue opere eh, e, e gli chiese «Ma, mi scusi, ma può mostrarmi dell'arte realistica?» no, scusatemi allora l'uomo criticò Picasso dopo aver visto appunto realizzava queste opere realistiche e l'uomo allora disse ma, ma lei non fa quest'arte realistica l'arte realistica è ben altro e Picasso dice eh, ok, allora mi mostri qualcosa di realistico e l'uomo gli mostrò la fotografia della moglie Picasso rispose ah, quindi sua moglie è alta 5 centimetri bidimensionale senza braccia né gambe e senza colori tranne lo sfumatore di grigio cioè, mi mostri appunto la fotografia per te questa è realistica mentre la mia arte no mai criticare un artista <ride> un'altra cosa curiosa invece quando nel 1911 venne rubata la gioconda al museo di Louvre il primo ad essere indagato fu Pablo Picasso il suo nome venne fatto dal francese Guillaume Apollinaire il quale pensò? Picasso è geloso mi sa? O se ne è innamorato di questo quadro? Forse è stato lui quindi questa il primo lunga. indagato e questa pure la dice lunga sul rapporto tra, tra artisti, poeti eccetera e gelosia no? E rivalità. quindi il famoso poeta drammaturgo Guillaume Apollinaire eh, fece il nome, accusò, denunciò Pablo Picasso alle autorità convinto che fosse stato lui a rubare la Gioconda ma ve lo immaginate? Eh. Ci avrei visto più da lì? <ride> a proposito di Dalì ah, innanzitutto per parlare eh, di curiosità io non so se tutti sanno che oltre alle grandissime opere che ha fatto Dalì ma ce n'è una in particolare che tutti i bambini tengono in mano un'opera di Dalí. Vi siete mai chiesti qual è? Avete mai scartato una lecca lecca, la famosa ciupa ciupa? L'avete mai scartata? Beh, quel, quell'immagine, il, il logo delle ciupa ciupa, non so in quale anno, ma è stato realizzato da Dalí. Pensate bene Incredibile. Mm? le cose. Allora, a proposito di Dalì, con i suoi baffi all'insù, su, con questo suo strano gusto nell'abbigliamento, si sa che uno è stato uno dei, dei pittori più eccentrici del Novecento, ad una mostra londinese si presentò con una tuta da palombaro, una stecca da biliardo e due levieri russi e spiegò il suo bizzarro abbigliamento ho voluto mostrare che mi stavo emergendo a fondo nella mente umana. Ecco, e qui per ritornare al connubio tra arte e, e follia. Ah, mi sono persa qui un'altra, l'ultima, allora abbiamo qui Van Gogh. Allora, Vincent Van Gogh iniziò a dipingere a 27 anni e morì a 37, quindi nei suoi brevi dieci anni di carriera Fu un artista molto prolifico e appunto realizzò più di 1100 schizzi e disegni e dipinse 900 quadri. Purtroppo ne vendette soltanto uno e quindi morì poverissimo. E allora che pensare no? di tutti quegli artisti che soffengono poi che il vero artista sia quello non solo più prolifico ma quello che poi espone, vende eccetera. Vediamo che Van Gogh, nell'arco della sua vita, quindi vendette soltanto un quadro. Beh, e molti, quanti poeti ci sono molti artisti, poesie nel cassetto e non le hanno mai pubblicate, sì. ad esempio. Bene, cerchiamo di fare queste cose da vivi, visto che la maggior parte degli autori, degli artisti, eh, acquisiscono la fama soltanto dopo essere... Eh, giunti a miglior vita e noi vi ringraziamo come ogni volta per averci seguito. Siamo in chiusura, infatti, e Luana Trabuglio, Gian Bruschini e Angelo Filippo Iannoni e Sebastianini, che ci hanno abbandonato, abbandonato per le vie di Roma, o, vie si di Roma perso, o si no. è perso, non lo sappiamo, Ma però... un saluto. Un abbraccio grande ad Angelo. Grazie, grazie Angelo. Per aver partecipato a questa puntata. E Vi ricordiamo che potete partecipare anche voi in diretta. Eh? Certo, ringraziamo tutti coloro che hanno, che hanno scritto e inviato materiale. Vi rimandiamo domani sera alle ore 22 con una rubrica un po' più soft e più, diciamo, meno... meno non lo so come definirla, è dedicata ai nottambuli della rete, va in onda dalle 22 in poi, quindi ci sarà un po' di musica, telefonata in diretta, loro scopazzo di Fabio Degan e qualche altra cosa simpatica. Vi aspettiamo dalle ore 22 domani sera, sempre su Cultura Web TV. Un abbraccio grandissimo a tutti voi.